è la spada laser di tuo padre questa è l'arma dei cavalieri jedi non è goffa o erratica come un fulminatore è elegante invece per tempi più civilizzati per oltre mille generazioni i cavalieri jedi sono stati guardiani di pace e giustizia nella vecchia repubblica prima dell'oscurantismo prima dell'impero e benvenuti a tutti. Ciao a tutti come sempre partiamo Partiamo con uh, questo tu come lo faresti? Con una citazione alla saga della quale, della quale parleremo. E quest'oggi, ragazzi, parliamo giusto appunto della grande saga di Guerre stellari. Intanto, un saluto a Serena, un saluto ai pazzi che ci stanno seguendo. Ciao, chat. E, <ride> e quest'oggi, come vi dicevo, giusto appunto parleremo della famosissima intramontabile saga di Guerre Stellari della quale io sono totalmente disinteressato non sono un grande fan della saga quindi ne posso parlare liberamente esatto anche serena senza, senza peli proprio sulla lingua nel senso ne possiamo parlare proprio sì. in maniera del tutto disinteressata la snobbiamo anche proprio un pochino per essere, esatto il più neutrali possibili sì, questo, sì. questo è quanto No, cavolate a parte, siamo dei grandissimi fan della, della saga. E in tutte le sue. Diciamo, manifestazioni, fumettistiche, libri, serie TV, cartoni, animati, animati film e tutto il resto. Quindi quest'oggi cioè, parliamo di questo argomento che ci sta abbastanza a cuore, ecco. Uh, iniziamo con una Cosa specifica, visto che oggi elencheremo e diremo quali secondo noi sono i migliori giochi per poter giocare e riproporre le avventure nella galassia lontana lontana ehm, a livello di gioco di ruolo, direi che Sere innanzitutto inizio col farti una domanda, prendendo spunto da quello che abbiamo fatto la volta scorsa col buon Valentino, secondo te quali sono gli elementi chiave che dovrebbe avere un gioco di ruolo di Star Wars dunque non è una domanda facile però personalmente credo che la la parte, una delle parti più importanti siano eh, che, abbia, che ci sia la possibilità di avere o di implementare delle regole per le astronavi perché è giusto anche che ci sia quell'ambito lì di gioco e, e poi la possibilità di giocare all'interno di più pianeti e più razze cioè giocare più razze e avere possibilità di esplorare i pianeti come concept proprio del gioco quindi forse per me questo è già una buona base su cui partire, non so se tu hai altre cose da aggiungere allora beh, qualcosina, sì ce l'ho hai detto tutte cose quelle che le cose che condivido diciamo al 100% io metterei anche sul piatto il discorso di una che deve esserci quella che è una spiritualità o almeno un misticismo certo. di base, alla base del gioco perché ricordiamoci che Star Wars non è un'opera fantascientifica non è un'opera sci-fi ma bensì è una space opera space è un fantasy ambientato nello spazio fondamentalmente non, è, non, è, non ha nulla di fantascientifico anche perché il termine fantascienza implica che deve essere un qualcosa di possibilmente reale che può accadere certo. in Star Wars abbiamo un elemento come la forza che appunto è questa energia che permea tutta la, la galassia che fondamentalmente è un qualcosa di, di magico, di mistico, di, di spirituale e quindi proprio questo è il motivo per il, quale, per il quale Star Wars non rientra, uno dei motivi per il quale Star Wars non rientra all'interno di un classico, di, di classico sci-fi eh, oltre a questo, oltre al fatto del, del, del misticismo, della spiritualità Secondo me all'interno di un gioco di ruolo di Star Wars Dovrebbe anche esserci un fattore Deve essere un gioco molto frenetico hmm. Che intendi Gab? Sotto certi punti di vista Cioè deve essere un gioco che deve essere molto molto portato all'azione Guerre Stellari ah, si è certo, sempre certo. distinto per essere un qualcosa un, un qualcosa che comunque è legato sempre a, a all'azione al al, al al combattimento inseguimenti nella, nella galassia chi più ne ha più ne metta quindi quella dovrebbe essere secondo me anche un'altra cosa molto molto importante e diciamo che questa sera io volevo iniziare, Serena, con un, un piccolo preambolo di alcuni giochi che non, che non nomineremo tra i nostri quattro preferiti con i quali si può riproporre Star Wars Ma che comunque sono degni di nota e anche molto, molto interessanti sì. Questo perché? Perché ci, ci eravamo ripromessi di non proporre dei sistemi generici, no? quindi alcuni di questi non si, non si prestano molto, molto bene No, Gabo, il però, primo fra tutti aspetta un attimo prima. perché dalla chat ti chiedono la, anzi ci chiedono la sì. forza come la gestireste che mi sembra una buona idea eh. un buon modo per iniziare questo dipende poi dal, dal, tipo dal di gioco, gioco che, che, si, che si utilizza io la utilizzerei comunque in una maniera decisamente... Graduale, mi, mi piace molto il discorso della crescita Ovviamente poi Uno quando decide che campagna Che avventura Buttare su con i suoi, con, con i suoi amici C'è sempre, sempre Il discorso che viene deciso prima Che tipo di gioco si vuole portare avanti certo, Però secondo me deve esserci Un qualcosa Sulla crescita fondamentalmente Bisogna, bisogna che, la, che la forza Ci sia, sia presente Ma Segua comunque un determinato canone E determinati paletti Perché altrimenti se no vengono fatte delle cose incredibili Come sull'episodio 9 <ride> <ride> no, <ride> e, e quindi dopo si Diciamo È più difficile da, sì. da gestire sì. okay. Allora Dicevi uh, Dicevo I giochi che non abbiamo incluso nella nostra lista Ma che sono potenzialmente esatto. Idonei A questo tipo di di, di ambientazione allora il primo fra tutti non per importanza ma diciamo per il titolo del gioco che è una chiara citazione a Star Wars che è Never Tell Me The Odds un gioco uh, indie Molto molto divertente Io ho avuto il piacere di giocarlo Con il nostro Valentino Un'avventura che non c'entrava assolutamente nulla con, con, con Star Wars Ma <ride> è un gioco dove si giocano Le canaglie spaziali Ah bello è Specificatamente creato Per giocare le canaglie spaziali E fondamentalmente Fondamentalmente è molto molto divertente Never Tell Me The Odds È una delle Frasi che Anzolo dice a Trepio Mentre stanno per entrare all'interno del, ca del campo di asteroidi Nell'episodio 2 Scusate questa piccola parentesi da ultra merda <ride> di Star Wars Ma ci tenevo, ci tenevo particolarmente, <ride> particolarmente a farla Non dai fastidio e che capo, la forza sia con tutti noi <ride> sì, dice esatto. il presidente. E anche con però te poi me eh. mi do fastidio solo però. No no non dai fastidio nel senso che il tema è giusto E <ride> quindi va bene <ride> Esatto esatto Mi c'è invitata a nozze almeno Esatto E poi come secondo gioco che volevamo portare, c'è un gioco molto, molto particolare, per il quale poi lascerò brevemente la parola a Serena, così dopo andiamo a, a parlare del discorso più ciccioso, che è View Scream, un gioco che mi ha fatto conoscere Serena, del quale me ne sono innamorato e anche comprato il manuale, che è veramente una figata e alcune, secondo me, cose si possono ricreare su Star Wars. Prego, Serena. Sì, dunque, View Scream è un gioco, è quello che oggi viene definito un laug, un mini laug, e quando abbiamo pensato a cosa proporvi stasera, una delle cose che, sono, che ci è saltata subito all'occhio come idea era proprio View Scream, perché potrebbe dare accesso, cioè potrebbe dare la possibilità di giocare questa, questa situazione quasi, quasi in live action, tramite webcam quindi con la, con la sensazione di essere eh, isolati nello spazio eccetera che potrebbe dare sfogo a scenari anche star warsiani se vogliamo magari mi immagino una navicella con uh, ribelli con gli imperiali che gli stanno calcagne, alle calcagne e cercano di, di attaccarli per esempio potrebbe essere una, una situazione comunque è molto molto interessante ve lo consiglio perché è facile da imparare e è molto divertente. E in più è anche, secondo me, abbastanza facile da personalizzare. Eh, eventualmente per qualsiasi tipo di gioco, come anche Star Wars. Ve lo consiglio anche io caldamente, perché è proprio divertente. Anzi, facciamo un piccolo, un piccolo spoiler. Lo porteremo la prossima settimana, non a tema Star Wars. No. Ma <ride> lo porteremo mercoledì, mercoledì prossimo come... La nostra one shot, così chi vuole avrà modo di vedere come funziona questo view screen, esatto. Un altro che volevo nominare è: eh, ultimamente, nell'ultimo nell anno, dei pazzi hanno creato un sistema di gioco vero e proprio adattando la quinta edizione di Dungeons and Dragons per Guerre stellari. Hanno creato un, un vero e proprio manuale che è, mi sembra scaricabile non so se non mi ricordo se solamente è Patreon o no ma è scaricabile sul, direttamente sul, sul loro sito e hanno ricreato per filo e per segno ogni cosa con la quinta edizione che quindi ovviamente è un gioco più alla portata di, di chiunque visto che come tutti ben sappiamo la quinta edizione è il eh gioco sì, di ruolo più, gioco, più famoso sì, al mondo sì, quindi sì, sì. Inevitabilmente, i, inevitabilmente eh, essendo le stesse, gli stessi meccanismi, è anche più facile portarla avanti. Bene, e, se posso aggiungere. Direi che possiamo iniziare. Se posso, posso aggiungere, Gab, c'è anche eh, Not the End che, che ha un, proprio uno scenario per Star Wars e eh, Broken Compass. Che anche lui uno scenario vero. uscito da poco sempre per Star Wars. Quindi mi consiglio anche certo. questi due è vero, è vero, hai fatto, fatto un'ottima osservazione, anche not di end e broken. Sì, poi not the end, sì, not the end" secondo, me ha quella componente eh. anche eh, eroica che con Star Wars. Proprio va a braccetto, Quindi... sì. ma anche Broken Compass, anche Broken sono, Compass. Me, sì, sì, sì, sì, no, sono entrambi ottimi, allora ok, uh, Sere. Sì. Direi che puoi aprire tu le danze. Apro io le e danze. Quindi vai con il primo gioco. Allora, il primo gioco che io, nella mia esperienza, mi sento di, di, di consigliare a chiunque voglia intraprendere una campagna o una one shot di Star Wars, è Farsight. Dunque, Farsight è un. Intanto faccio OK. Eh, Farsight è un gioco di ruolo eh, basato sul sistema della quinta edizione ma eh, hanno, dal quale hanno messo parecchio le mani da quello che ho capito dal, dal quick start e da insomma tutto quello che c'è poi a disponibilità sul sito eh, si chiama quinta edizione Evolved che vuol dire che eh, per l'appunto hanno aggiunto cose hanno modellato il sistema di creazione del personaggio affinché non ci sia solo l'allineamento ma ci sono più razze c'è la possibilità di personalizzare il personaggio in maniera eh, molto approfondita a quanto pare e eh, si, si gioca nello spazio l'ambientazione è customizzabile in ogni, in ogni aspetto a quanto ho visto, ancora non ho avuto la fortuna di giocare ma non vedo l'ora perché mi ricorda anche molto Mass Effect quindi ci si potrebbe benissimo eh, credo Ambientare un'avventura anche di quel genere. E dunque, le razze ci sono, ehm, le, le astronavi, la possibilità di creare le, le astronavi ci sono, la, lo spazio, lo spazio profondo con, le, con i vari pianeti ci sono. Il misticismo ci si, penso si possa introdurre nell'ambientazione se non addirittura eh, sia già presente che altro dire vi eh, dico una piccola chicca che in questa quinta edizione Evolved a quanto pare eh, non, userà, non, usa, non si usa il D20 come dado principale per gestire le, eh, le abilità ma bensì il D12 perché hanno voluto stravolgere anche questo per renderlo un po' più fresco diciamo come, come tipologia di gioco mm, però ecco secondo me è uno dei più papabili di quel, del range di, di giochi di ruolo che conosco io personalmente e, e ripeto io vorrei tanto giocarci quindi <ride> eventualmente si, si presterà anche per una one shot o quello che è vero Gab no, così. <ride> in ci possiamo così. provare e ricordiamo una cosa okay. il D12 è il dato del caos esatto D12 Ovviamente il caos rende, tutto, caos. rende tutto più frizzantino tirare il dato da da 12 perché è sempre un dato imprevedibile, quindi. Sì, comunque non c'è sì, una... un. non c'è un'ambientazione prestabilita, ma bensì è, sono, è proprio come il dungeon dove tu hai la possibilità di creare il tuo mondo a tuo piacere. Quindi anche questa, secondo me, è una cosa a vantaggio dell'idea di poterlo sfruttare come, come base per Star Wars. E questa è il mio, la mia prima proposta. Umile. Forse anche un po' scontata, però insomma, <ride> l'ho messa lì. Tu, Gabbo? Invece? No, allora, io in realtà in realtà volevo farti una, una domanda? Ah, riguardo, vai, sì sì riguardo Farsight, dimmi pure! Ma visto che comunque è un modulo? No, adattabile sì, sì. all'ambientazione di Guerre Stellari, sì. che cosa? Per, non so, per, mettiamo per esempio che vuoi creare un'avventura, no? Sì. Cosa ci metteresti all'interno dell'avventura? Dell della, del, de, diciamo di, di quella fetta di ambientazione e di setting che poi farai giocare ai, ai giocatori e tutto il resto? Cioè, che cosa ti piacerebbe portare della Galassia Lontana? Lontana. All'interno di un gioco come Farsight, quale fetta? È una meditazione, come sappiamo tutti, enorme: esatto, enorme. 150.000 sfaccettature sì. all'interno di Star Wars. Quindi allora, guarda. Di guerre stellari, scusa. Eh, personalmente, eh, ho scelto tutti i giochi che mostrano la mia eh, inclinazione a. Eh, a me piace molto di, di Star Wars. L'idea del, del viaggio nello spazio, delle canaglie, dei ribelli, eh, di questo impero opprimente che, che fa sì che le persone si uniscano sotto un'unica bandiera per cercare di, di lottare contro quello che è già imposto. Quindi una sorta di, eh, di regno che viene distrutto dal basso, no? mi viene da dire. E, e dunque io... Penso che una delle prime avventure che, che farei giocare con, con molto piacere avrebbe sì la componente della forza perché è una cosa in, inscindibile da Star Wars, però sarebbe puntata su, sui ribelli, su, sui viaggi nello spazio, sulla eh, ricerca delle risorse, su insomma la costruzione della ribellione credo, penso che lo ambienterei in una cosa del genere. O in alternativa alle canaglie, ma forse le canaglie non, non userei questo sistema qua, piccolo spoiler quindi uh, ok, quindi, okay <ride> useresti più, useresti più il, questo sistema per giocare la ribellione sì, userei questo sistema quindi per giocare due. più improntato sulla ribellione, sì probabilmente sì la tecnologia più classica si diciamo. potrebbe giocare anche l'impero ma eh, trovo che forse alla lunga potrebbe diventare un po' noioso no? quindi forse la ribellione è la scelta migliore per me forse per una one shot potrebbe anche essere interessante forse anche per una campagna breve ma giocare i, i cattivi tra virgolette risulta sempre essere un po', sì. un po' così almeno per il mio gusto personale a sì, sì, mi no, piace tantissimo giocare sono I cattivi però. Boh. Star Wars è sempre stato bene contro male. Eh già. Esatto. Se. Enrica scrive Star Wars Rebels, quindi sì. Esatto. esatto Serena, sì, troppo, Rebels. È spesso, sì, è sì, sì. Sono la serie Rebels. Indubbiamente sarebbe Rebels. Sì. Con quelle piccole, ecco, proprio come in Rebels la, la, la forza che si vede, non si vede, quelle cose che si percepiscono, no? che ci, sai che ci sono che lo, lo vedi però non è proprio mai esplicito Questa, questo aspetto qua mi piacerebbe molto giocarlo o masterizzarlo la famosa battaglia che parte dal basso e arriva sino a esatto. distruggere il potere beh sempre un tema affascinante molto affascinante esatto? tu okay. invece Gab? mi lancio vado io allora c'è un altro gioco Mm -hmm. Un gioco della Paizo Che è stato portato qui in Italia da Giochi Uniti eh, Che secondo me si adatta molto bene Per poter riproporre alcune delle tematiche Della galassia lontana lontana Ed è Starfinder Eh già Starfinder è un gioco che a primo impatto molti potrebbero dire Ok abbiamo preso Pathfinder e lo abbiamo messo con le astronavi In realtà il gioco ha subito dei significativi, de de delle significative modifiche al sistema e al regolamento E risulta essere, e risulta essere decisamente, decisamente interessante E vi dirò da quanto ne ho letto e da quanto ne so di Starfinder ci sono anche alcune idee che sono, sono molto ispirate a Star Wars stesso, di conseguenza, è un fantasy nello spazio, quindi inevitabilmente, inevitabilmente alcuni spunti vengono, vengono presi da, diciamo, dalla saga che ha dato origine un po' a questo filone di, di fantasy spaziale. E è un gioco è un gioco decisamente, decisamente interessante e, mh, il gioco già presenta di per sé oltre a quella umana delle razze aliene da poter giocare quindi già mh, diciamo c'è una buona base con cui partire Poi come sapete le razze aliene possono benissimo essere modificate e adattate eh, Alle specie che popolano la galassia di Star Wars Quindi potrebbe essere benissimo utilizzato in questo modo Poi c'è un'altra cosa che secondo me è molto molto interessante Di, di, di questo gioco che hanno diviso, ad esempio, oltre a tutta una serie di altre regole aggiunte, le, la classe armatura classica. Cioè, la classe armatura è divisa in due, in due tipi differenti, cioè quella ad energia e quella cinetica. La classe armatura ad energia è tutta quella quell'armatura che serve per potersi difendere da colpi di blaster, di laser, o cose di questo tipo. Invece la classe armatura cinetica è tutto quello che è quello che serve per difendersi dai colpi corpo a corpo, colpi in mischia, colpi di spade o, o quant'altro. Il sistema di Starfinder poi offre una variegata ehm, scelta di armi e oggetti da poter utilizzare che secondo me possono benissimo essere adattati per essere giocati nella galassia di Star Wars e quindi secondo me questo come, come gioco potrebbe, potrebbe essere decisamente, decisamente uno dei, dei un buon modo per poter fare una, una campagna di Star Wars. E allora ti rigiro la domanda, Gab, e come, come la faresti tu una campagna con questo gioco? Cioè, in che cosa, su che cosa ti concentreresti? Allora, visto che uh, è, ha una forte componente fantasy ma anche una buona componente mistica con la magia uh -huh. Io direi che ci farei in, nel mezzo una bella campagna ambientata durante ma, un periodo non per, forza, non per forza uno preciso Ma forse il... Nuovo periodo che viene trattato in questo, in questo momento nelle, nelle saghe di fumetti di Star Wars Che è eh, il periodo dell'Alta Repubblica E magari buttarla un, un po' più Sull'utilizzo dei, dei Jedi Della forza e di, tu, di tutto quello che ruota intorno Alla forza stessa E ovviamente mischiandoci e mettendo in mezzo Anche le varie specie aliene che popolano La, la, la galassia C'è un ottimo sistema di utilizzo della magia, e magari si può sfruttare anche quell'elemento un po' più fantasy di Guerre Stellari che abbiamo visto nelle varie saghe come Clone Wars, dove abbiamo visto su determinate cose che la forza non è quella che ci viene fatta vedere, almeno secondo loro, non è quella che ci viene fatta vedere nella, nella, nella trilogia classica, ma può essere anche utilizzata in altro modo vedesi le sorelle de della notte di datomir che usano la forza come proprio come se fosse magia nera magia di questo tipo è una grande <ride> appassionata. o ad esempio o ad esempio una una puntata molto molto interessante ambientata su un pianeta dove c'è tutto un discorso mistico e magico sulla forza stessa adesso non voglio fare spoiler o altro Però mh, quindi secondo me potrebbe essere il gioco adatto per riportare quel tipo di atmosfere mi sembra sei stato direi meglio di così non potevi spiegarlo <ride> bene bene e niente, quindi vado avanti con la mia altra idea che ho spoilerato poco fa perché comunque come dicevo a me piace molto il concetto del, della canaglia e del, dei viaggi nello spazio, delle ribellioni, eccetera, eccetera. E io affronterei ehm, un gioco che secondo me, io adoro questo gioco, altro, altro piccolo spoiler, e lo, utilizzi, lo utilizzerei molto volentieri per fare una campagna o una, o una one shot a Star Wars, che è... Zan zan zan zan zan, Teens in Space oh. Teens in Space è, è il gioco dell'Hunter's Entertainment che è stato prodotto in Italia distribuito in Italia dalla NIT Games e, a differenza degli altri due giochi, uno si occupa dei, dei maghi, dei giovani maghi, diciamo, e un altro si occupa delle, eh, degli ambienti misteriosi, questo è ambientato nello spazio. e Cambia anche l'età dei personaggi che si possono giocare, perché mentre gli altri sono kids on bikes e kids on brooms, questo è teensy space, ovvero si va a un'età un, un po' più adulta, diciamo. Uh, e questa cosa qua a me mi ha fatto tornare in mente personaggi come Ezra Bridger, come Sabine come, Insomma tutta quella serie di personaggi giovani che in Star Wars si vede spesso che prendono il ruolo di, di, di, por di personaggi portanti e Tipo Skywalker Tipo Skywalker esatto e, e quindi sarebbe interessante usarlo per un'avventura un considerando anche il fatto che eh, a mio avviso questo tipo, questa, questi manuali di questi giochi qua sono di una semplicità disarmante cioè la possibilità di creare i personaggi in 5-10 minuti con la possibilità in questo caso di personalizzare anche l'astronave quindi, e la possibilità oltretutto di, eh, di usare specie diverse per il proprio personaggio quindi direi che non gli manca veramente niente per un'avventura mi, mi viene in mente, Gab, eh, sempre su Rebels quella, quella nave che era gestita solo da ragazzini che facevano i gradassi ma ah, in realtà sì. aveva una paura del diavolo e quindi mi immagino Teen space che potrebbe essere su quel, su quel mood lì come, come qualità di gioco diciamo come tipologia e, e ripeto il gioco è stupendo, semplicissimo, si impara veramente in 10 minuti perché comunque il manuale è, vera, è veramente piccolo è scritto benissimo, è chiaro, semplice, le regole sono veloci e basta non c'è molto altro da aggiungere ah c'è anche una parte un po' più stile i nuovi giochi diciamo, la nuova onda di, di giochi di ruolo che è un po' più eh, narrativo a gestione del, del, del giocatore non tanto del master cioè ci sono alcune cose che sono totalmente a discrezione del giocatore però cioè non gli manca niente <ride> costa anche poco quindi proprio No. Io ammetto di non aver giocato mai a Teensy Space Ho giocato sempre col buon Valentino a Kids on Bikes E mi sono divertito come uno scemo Poi trovate anche la live di quella giocata che abbiamo fatto sul canale Twitch di Valentino La trovate anche sul canale Youtube della Lokendil E abbiamo fatto un'avventura divertentissima a tema, a tema Batman ma non vi spoilerò nulla e penso proprio che sia, che sia un regolamento che secondo me si adatta molto molto bene viste le, le premesse che ci sono su Kids sì. Bikes oltretutto è molto facile quindi anche per neofiti o gente che comunque si approccia da poco al gioco di ruolo o ragazzini è tutto veramente veramente semplice entrare nel mood di questo gioco e capirlo appieno quindi straconsigliato se siete alle, specialmente se siete alle prime armi questo è straconsigliato e per rispondere intanto a quello diamo, che mi scrive a e... ah, ok benvenuto a unimaru che ci ha messo il forlo intanto, Ciao Genma. <ride> intanto Amico di vecchia data, per rispondere a quello che mi dice enrica eh, ci si può giocare anche i ragazzini che si arrabattano visti in solo esattamente sì, anche quello l'idea è quella per me, poi ovviamente ci si può aggiungere anche la forza perché comunque nulla esclude di, di far sì che possano essere che ne so, usciti dall'accademia scappati dall'accademia imperiale eh, oppure che siano dei Jedi che non cioè, no, dei jedi dei Padawan che non, non sanno ancora di, di poter utilizzare la forza, insomma ci si può sbizzarrire veramente prego e, mh, a livello a livello di regolamento come lo. cioè cosa. Secondo te quali sono i punti forza e i punti cardine del gioco che potrebbero che potrebbero essere, diciamo. Allora, il punto. I punti focali per, per uno Star Wars. I punti focali per Star Wars è che in questo manuale secondo me si possono usare eh, si può personalizzare la, la nave e si possono usare diverse specie da giocare, quindi già questo parte proprio sulla base di quello che dicevo all'inizio, quindi eh, come base c'è, poi eh, è altamente personalizzabile questo tipo, questa tipologia di gioco qua, quindi eh, non è esclusa l'introduzione di una parte mistica, quindi anche nel discorso delle armi o del, dell'aspetto più, più mistico della forza, questo è assolutamente... Eh, ci si può introdurre senza nessuna difficoltà. Ecco. Perché, anche perché, come, in tu, come gli altri, qui alla fine il mondo te lo costruisci tu con i giocatori, in fase di creazione del personaggio. Quindi, top! Bene, <ride> E... Stavo pensando. Stavo. Comunque, Onimaru si è anche iscritto con Prime, quindi proprio è, è carichissimo. Uh, ah, <ride> grazie no, grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Stavo, stavo, stavo pensando a come poter, a come poter proporre mh, di Tinzi di di Space. Mm -hmm. Quindi anche su questo, secondo me, potrebbe essere carino, come hai detto tu, giocare, che ne so, un gruppo di cadetti imperiali, magari che non sono scappati dall'Accademia, No, anche ma solo... che ancora sono nell'Accademia, sì, che, la... no. che sono freschi di Accademia, agguerriti sostenitori del malvagio Impero Galattico e pronti a far fuori... Uh, mm, sciami di, di, di feccia ribelle per <ride> esatto. uh, la gloria del loro impero e sì. del loro imperatore quindi sì, potrebbe, no. potrebbe essere carino anche questo mi è piaciuto molto il, il, il discorso che hai fatto riguardo, riguardo alla personalizzazione delle navi sì. che secondo me è una, è una figata e deve esserci in un gioco di Star Wars anche perché voglio dire Basta prendere il Millennium Falcon no? Che è la nave iconica di Guerre Stellari e, e tutto ciò che il suo proprietario Anzi i suoi proprietari Gli hanno, gli hanno fatto sopra no? certo. Sia in positivo che in negativo Che in negativo, e, <ride> secondo, me, che negativo e secondo me è molto interessante è molto affascinante Come, come, come cosa Ecco e ti rigiro la proposta a questo punto Forse potresti portare Un, un, un Teensy Space uh, Qua su Twitch E farci giocare una campagna a tema. anche non per forza di, di Star Wars ma magari qualcosa Comunque di, di spaziale ecco. Fantascientifico Potrei. Space Opera o quello che è Potrebbe essere molto molto interessante Potrei anche perché ho già, già provato gli altri giochi E devo dire che secondo me Sono, sono molto divertenti Da giocare Proprio per la normativa. Ma semplicità. il regolamento base è un PBTA? Sbaglio, un PBTA eh, sì, sì, è un PBTA? Sì, sì, penso si possa benissimo definire PBTA, sì. PBTA, sì, sì. è un PBTA molto, molto, modifi molto, molto diciamo, modificato. Molto modificato, è... Massa, mi pare che ripeto, è semplicissimo. È, alla base, cioè, è un Powered by the Apocalypse. Però mm. sì, è, è molto in mano ai giocatori. Eh, la scelta di alcune, di alcune Tipologie di descrizione Anche di, di alcune azioni proprio E la costruzione del mondo Quindi sì, probabilmente può essere definito BBTA Molto interessante <ride> Va bene Prima di sparare L'ultima cartuccia mm -hmm. Diciamo che volevo lasciare un piccolo spazio Al Memorabilia <ride> Ok Solo perché eh, Andremo a parlare Dell'attuale gioco ufficiale Di Star Wars Ma diciamo Volevo parlare, aprire una parentesi Prima e raccontarvi qualche Piccolo aneddoto okay. Riguardo i giochi Che lo hanno preceduto okay. I Giochi che lo hanno preceduto sono, fatti da, sono stati diciamo Prodotti e distribuiti Da mh, case editrici differenti rispetto a quella di, del gioco attuale ma comunque sono molto interessanti ad esempio c'è il primo gioco con cui io giocai la prima volta quando ero un ragazzino e con il quale una, una persona mi istillò questa mania per la saga che è il gioco di ruolo di Star Wars della West End Game. Il primo gioco di Guerra Stellare, un gioco veramente crunchy, un gioco veramente, veramente macchinoso. Mi ricordo che nel gioco, quando eravamo in associazione, si diceva che tu tiravi la classica secchiata di dadi, perché era un gioco in cui la eh, crescita dei personaggi andava di pari passo eh, cioè si, si cresceva aumentando i dadi da 6 sulla scheda. Quindi più dadi da 6 tiravi. Più il tuo personaggio era figo, era forte <ride> e quant'altro. E qui perché il memorabilia? Perché il buon Fiorenzo, Buon Fiorenzo delle, delle Rupi. Che è stato il mio mentore e tuttora è il mio mentore a livello di di Star Wars, una figura sacra nel, nel, nell'ambiente, specialmente poi anni fa, eh, che era presidente di una delle più grandi associazioni italiane di fandom di Guerre Stellari, che era Cloud City, Fiorenzo veniva tutte le sante domeniche, si faceva un'ora e mezza di macchina da Perugia fino a Fabriano, per farci giocare a questo gioco di ruolo di Star Wars. E... Porterò sempre con me dei ricordi ricordi molto belli su questa cosa, adesso mi me, me commuovo <ride> però a parte che ero un ragazzino, ce cioè, avevo 16 anni, e quindi era proprio era proprio sì, esatto. anzi, scusate, prendo un fazzoletto. <ride> e vabbè, e allora vabbè, e, e allora lasciamo stare. Lasciamo stare. E... No, dicevo. Eh, porterò sempre con me dei, dei ricordi perché ero un, un ragazzino, avevo 16 anni e ricordo che Fiorenzo la domenica faceva giocare tutta l'associazione a Star Wars. Ma quando parlo di tutta l'associazione, parlo di tutti. Lui aveva messo in piedi quella che era una mega campagna ambientata nella, nel periodo della trilogia classica dove fondamentalmente... C'erano al tavolo, ti potevi trovare quella domenica che eravamo in 5 al tavolo, quella domenica che eravamo in 12 al tavolo, ognuno giocava il suo pezzettino, e Lorenzo un, un mito, faceva una fatica immane per gestire, spezzettare, far giocare a tutti quella sua fettina di, di tempo. Ma era un evento, cioè, la domenica si giocava a Star Wars. Si giocava, quindi la, tutti la, la domenica andavamo lì con la nostra sacca piena di dadi da 6. Pronti a vivere le, queste fantastiche avventure. Ricordo ancora l'ultima partita che Fiorenzo che, mh, portò per proprio conclusione della, della campagna, che mi ricordo, giocammo nella vecchia sede Lokendil con questa grandissima tavolata dove penso ci saranno state, non scherzo, almeno una ventina di persone, perché nella stesso, nello stesso universo narrativo Fiorenzo aveva, faceva giocare anche dei suoi amici a, a Perugia, oltre che noi fabrianesi della e quindi c'erano anche loro, c'era questa immensa tavolata dove abbiamo fatto questa mega battaglia finale contro questa entità malvagissima, adesso non vi sto vi sto a scendere i, i, in particolari e ricordo che forse è stato uno dei giorni dei giorni in cui ho visto più dadi da 6 essere lanciati in tutta la mia vita una pioggia di dadi, una grandinata di dadi da 6. ma più dell'uomo eh no, lui c'era, lui c'era, e c'era, ed è proprio da lì. Eh Ti dava sì. una secchiata di dati, eh perché sì, era sì, proprio sì. quella lì nasce la quella, leggenda lui c'era e da lì è eh sì, sì, da, da lì che nacque questa leggenda eh, nacque. tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana. C'era l'uomo uomo sicchio ok quindi qual è il gioco col quale ci stai oh, tenendo sulle spine no, ne ah ne ho anzi questo qui ti chiederei a te chiederei poi di, di raccontarci magari qualche aneddoto visto che l'hai giocato ci cioè, sono altri due Sì. uno che abbiamo giocato tutti un pochino meno anche se Uh, ho giocato anche questo, sempre con il Buon Fiorenzo, quando eravamo, un poco, poco più grandi celli. Abbiamo giocato allo Star Wars basato sul D-20 System. Edito dalla Wizard of the Coast. Sì. Che, però, non è da confondere con il Saga Edition serie. Che è quello con il quale il nostro illustrissimo presidente. e immensamente potente presidente. Vi ha fatto giocare, a quanto ne so, una, sì. una bellissima campagna. Una bellissima di, campagna. Ricordi porti. Sì, io ho dei bellissimi ricordi di quella campagna finché eh, lo schiumo è diventato così potente che abbiamo dovuto <ride> smettere di giocare. Però è, stato, è stata una campagna, vabbè, come tutte le campagne del press, con, con l'impronta narrativa molto importante in cui lui ci tiene a... Eh, a valorizzare anche quello che, quello che è il background del personaggio e i suoi intrecci e cioè, non è una cosa che fa solo il press ce n'abbiamo un altro qui che fa queste cose qua però insomma è una qualità maggiore rispetto, rispetto alla media di, di quello che si gioca eh, semplicemente ecco la, la, la battaglia o le cose così molto scarne ecco. io mi sono divertita molto avevo un personaggio... Era una ribelle <ride> E lì avevamo provato a giocare eh, Avevamo provato a giocare I cattivi Ma in realtà siamo passati Alla ribellione quasi subito <ride> Perché no, Non ce la sentivamo di essere veramente cattivi L'unico veramente cattivo E qui non ti stupirò per niente Era Carlo <ride> ma guarda, bro, Carlo il, il più malvagio di tutti e, però ecco è stato molto molto bello sì sì io mi sono divertita un sacco per quanto ecco il sistema forse l'unica nota che posso da profana che posso dare sul sistema è che è, diciamo era un po' un pelino sproporzionato eh, nei confronti dei Jedi che diventavano tipo un dio in terra e quindi... mi, hai, mi hai anticipato Era hai anticipato. Un, po', un po' fuori ingestibili diciamo, fuori, scala. <ride> sì, un po fuori scala ne avevamo un uno al tavolo e... quindi era abbastanza palese quindi... è un sistema che purtroppo non ho mai amato anche se l'ho giocato mm. ma fortunatamente porto un buon ricordo perché abbiamo giocato noi io, io ero il master una campagna con solamente fatte di canaglie spaziali o meglio magari canaie spaziali una campagna con tutti i criminali della peggior specie però che belli eh, nel, nello spazio nel, nell'orlo esterno delle persone orribili e fondamentalmente non c'erano Jedi all'interno della, della compagnia e del gruppo proprio perché questo gioco aveva una, una, una delle sue grandi pecche, che non era l'unica una delle grandi pecche di questo gioco è che fondamentalmente i Jedi erano sbilanciatissimi rispetto a tutti gli altri personaggi cioè con un, con un Jedi a un certo punto con uno Jedi scusate a un certo punto potevi fare il buono il, il buono e cattivo tempo cioè qualsiasi cosa eri immortale potevi affrontare da sì, solo sì, erano... gruppi di nemici senza rischiare nulla e andare avanti un piccolo carro armatino ecco No, noi c'è stato l'apice massimo in cui il nostro sit, perché non era un Jedi, era diventato ingestibile, che il piano era di metterlo dentro uno stanzino, dentro l'astronave, chiuderlo lì dentro, sigillarlo lì dentro e togliergli l'aria per evitare... Che, per pot che potesse e fare per qualsiasi danno. L'unico modo, modo, modo per, per fermarlo, fermarlo. e quindi sì, <ride> era, era un pelino fuori scala. Sì, sì. Tra l'altro c'era anche, vabbè, <ride> il, il solito personaggio dello scrondo che un giorno io spero che voi abbiate la fortuna di, di vedere in live perché lo scrondo gioca sempre questi personaggi molto, molto all'anzolo e quindi è sempre molto divertente giocare con lui. In realtà. Non sempre, non sempre. Non sempre, non sempre. Non <ride> sempre giusto, non giusto. con me. Giusto, capo. con te è stato serio. Esatto. Bene. Ehm... Bene, direi che... E è giunto il momento, è giunto il momento di parlare del, dell'elefante nella è stanza. È giunto il momento, esatto, dici un po', Gabbo? nella stanza di cristallo. Allora, il gioco di cui voglio parlare è esattamente questo qua. O meglio, questo è uno dei tre manuali che ci sono del gioco. Non lo sto a sfogliare e aprire perché, come vedete, questo manuale oltre a essere importante è anche una specie di arma impropria perché pesa un <ride> botto e ha quante pagine? tantissime che poi non, non ricordo, se ci... non ricordo male non è neanche l'unico manuale di questa esattamente, esattamente questo è il gioco di Star Wars, l'ultimo gioco di ruolo di Star Wars che è uscito ufficiale edito dalla Fantasy Flight Games e ahimè e ahimè eh, non ha mai visto la luce, lo dico con immenso rammarico, non ha mai visto la luce in Italia Stanno provato, la ha portato in traduzione un, um, uno starter set, un beginner set del risveglio della forza ma evidentemente per qualche assurdo motivo non è andato bene, forse non hanno imbeccato lo starter set giusto, visto che hanno fatto uscire il beginner, il beginner set dell'unico dell dell gioco in cui non c'era un manuale relativo, ma probabilmente avevano intenzione di, di cavalcare l'uscita dell'episodio dell 7. E purtroppo non ha mai visto luce a parte quel, quel piccolo tentativo che hanno provato a fare il gioco poi il beginner set è sempre stato tradotto dal nostro buon uh, amico Fiorenzo che ha portato avanti la, la traduzione ed, salutiamo. Ed, e salutiamo Fiorenzo Lorenzo. salutiamo ciao Fiore e Fiorenzo ancora spera tuttora di poter avere tra le mani chissà in futuro forse dopo ne parliamo se magari c'è qualche cosa un uh, gioco da tradurre di star wars in italiano fondamentalmente questo è quello che tutti ci aspettiamo il gioco di star wars della fantasy flight game allora sarò sarò abbastanza obiettivo, obiettivo. È figata, <ride> obiettivo è una figata pazzesca è un gioco che io adoro ha un sistema gira su sotto il sistema che viene chiamato il genesis system che viene anche detto da alcune parti Il narrative system Ma il sistema vero e proprio si chiama Genesis Ed è un sistema abbastanza crunchy mm -hmm. Anche se ha delle cose all'interno Del suo, del, del, del sistema stesso Che invece lo rendono molto moderno una, una cosa figa è anche una cosa molto furba Della Fantasy Flight Che fa con ogni loro gioco Sia questo sia di ruolo, sia un board game o quello che è i dadi che vengono utilizzati in questo, in questo gioco hanno la forma dei dadi, di alcuni dadi classici, no? dei classici dadi che si usano nei giochi di ruolo ma sopra di essi non ci sono i soliti numeri ma bensì dei simboli diversi e su questo engine, su questo sistema si basa tutto il gioco, gira tutto il gioco, gira e è una figata perché il gioco si basa su successi e fallimenti fondamentalmente Adesso non vi sto bene a spiegare come funzionano Ma ovviamente se l'azione che vuoi portare avanti c'è cioè, tu devi tirare quella che è la tua relativa skill per portare avanti questa, questa azione E successi o fallimenti l'azione riesce o no La cosa figa che vi dicevo che non eh, rende il sistema crunchy, Cioè o almeno che rende il sistema più moderno, più snello È che tra questi successi e fallimenti si possono eh, buttare in mezzo dei vantaggi e delle minacce. Oltre che, vabbè, trionfi e mesfatte, ma vabbè, adesso non stiamo scendendo in particolari. Vantaggi e minacce praticamente rendono, danno quel pepe alla narrazione, proprio per questo il narrative system, perché vantaggi e minacce possono essere utilizzati nella maniera narrativa che si vuole. Il manuale spinge molto a descrivere questi vantaggi, e queste minacce che avvengono attraverso il tiro, di lasciare la narrazione in mano ai giocatori. Ovviamente se il giocatore in quel momento non ha idee, non ha voglia di inventarsi qualche cosa. Può subentrare <ride> il master post tipo serena, Può subentrare il master A prendere la palla narrativa O se no la cosa si può benissimo Risolvere a livello di meccanica Di gioco Infatti qua Onimaru si scrive stella solitaria Wins che era il, che era, me, sì. lo ricordo, me lo ricordo molto bene Il personaggio E invece ehm, Dicevamo Il gioco si divide in Tre giochi differenti, e questa è stata la cosa geniale della Fantasy Flight Games. Il primo di questi è questo qui. Gli altri ce li ho, ma non, non li porto. Altrimenti dovrei averci una prima. Ah, eh, tanto, ci sono nella schermata, Gab. Gana. esatto. Il primo è Age of Rebellion. Il nome già descrive fondamentalmente quello che serve. Ciao Marco, buona serata! Fra fra Grazie di essere passato. Fra l'altro, è il mio preferito, così, ho butto lì, eh. <ride> esatto, il Joseph Rebellion si autodescrive da solo. Si giocano i ribelli, ribelli nello spazio, avventure avventure a più non posso all'interno della galassia contro il malvagio impero galattico. E è, diciamo, la campagna che poi sto portando avanti. Ormai siamo, abbiamo fatto tante sessioni, una campagna sì. molto molto sì. lunga. Sì con Serena come giocatrice ma abbiamo anche il nostro presidente Edoardo, Carlo e Giovanni Malvagissimo e... Carlo e Manfredi scusate, c'è anche Manfredi, Manfredi. Sì, che siamo e stiamo andando avanti con questa campagna che tra non molto arriverà alle sue ultime, alle sue ultime giocate sì. e... Age of Rebellion quindi tutto ciò che riguarda Canaglie sì Canaglie scusate, tutto ciò che riguarda i ribelli nello spazio. Quello dopo, quell'altro uscito, che poi in realtà è il primo ad essere uscito proprio come linea editoriale, è Edge of the Empire. Il manuale dalla copertina bianca, come vedete, in, cop in copertina ci sono il Millennium Falcon, Anzolo e Ciubecca Chube. e è un manuale dove si gioca Edge of the Empire sono i confini dell'impero, gli angoli dei più remoti dell'impero si gioca principalmente nelle, tutto ciò che è al di fuori della giurisdizione imperiale, per modo di dire, ma si giocano le vere e proprie canaglie spaziali: quindi tutto ciò che sono uh, contrabbandieri, cacciatori di, di taglie, ladri, assassini, colonialisti, politici e tutto quello che volete metterci in mezzo. Questo è Age of Edge of the Empire, scusate. E la cosa molto bella di Edge of the Empire è che abbiamo giocato anche questa, un'altra un campagna con gli associati. Questo lo dico solamente perché ho comprato tutti i manuali, ragazzi, ho speso <ride> una barca di soldi. Io, io no, non, lo volevo, che... non lo volevo dire che, che ormai tu eri no, detto, dentro, dentro troppo, detto. troppo dentro. E quindi ho sperperato una montagna di soldi per comprare tutti i manuali e quindi, e quindi fondamentalmente dovevo in un qualche modo ammortizzare questa spesa gigantesca che ho avuto, anche perché i manuali sono, molti sono introvabili adesso, non si trovano in commercio da nessuna parte, non vengono ristampati, quindi sono, scelta, sono più di 40 manuali per farvi capire il livello di, di malattia mentale a cui sono sceso. e, e Enrica, Enrica ci ricorda che c'è anche una, una compagnia fantastica che hanno giocato, Diego. The Empire che abbiamo fornito Poco tempo fa che è la compagnia Dei vecchi dove c'era Lei, Emanuele, Giacomo e, e, e Tiziano e Borchio Che è stata veramente bella Con questo gruppo di vecchietti arzilli Che giocano Sull'orlo esterno della galassia In cerca di, di fama Gloria e fortuna È stata veramente divertente È stata e questo è Edge of the Empire. L'ultimo, non per importanza, ma credo sia l'ultimo uscito proprio a livello di linea editoriale, è Star Wars Force and Destiny. Star Wars Force and Destiny è il gioco, come descrive già il titolo, che serve chiaramente per giocare la forza stessa. Tutti i, force, i cosiddetti force user, tutti quei personaggi che... Eh, utilizzano la forza In un qualche modo Ed è tutto legato alla forza stessa eh sì. eh, Questi tre giochi Da come viene descritto sui manuali Sono giochi Che possono essere integrati Tra loro Cioè uno potrebbe Se li ha tutti e tre potrebbe mettere in piedi Una campagna o un'avventura Dove tutti i personaggi Proposti su questi manuali Possono interagire tra loro Ricordo di che The Force and Destiny Abbiamo giocato una bellissima campagna Dove il Master è stato il buon Alex Melluso Che ci ha fatto divertire tantissimo È stata una campagna veramente figa E... che salutiamo, ciao Alex ciao Che Alex. è stato ospite nostro la settimana ah, scorsa Dagli amici del Drago, sì. e, Dagli amici del Drago, esatto E... Mh, diciamo che i giochi possono essere Possono essere Utilizzati assieme Ma a me sinceramente Seguo la filosofia Che anche il buon Alex segue A me non piace mischiarli Perché comunque ci, ogni gioco Possiede una meccanica base gioco, I giochi sono, per regolamento Sono gli stessi Però ogni gioco ha una meccanica Un sistema che fondamentalmente È differente uno dall'altro Per il gioco di Forza and Destiny C'è la meccanica della moralità cioè la moralità di uno Jedi nel compiere le proprie azioni del force user per non cadere vittima del lato oscuro, per non essere corrotto dal lato oscuro. su Edge of the Empire c'è la, la meccanica delle obligation, quello che loro devono fare nei confronti di un qualcuno, di un signor del crimine o di quello che è e in Age of Rebellion c'è quella dei duty cioè i duti cioè quello che, il, quello che i personaggi possono fare per la ribellione mischiarli assieme rende, rende tutto un po' più complicato un po' più complesso e personalmente a livello di gusto personale non mi piacerebbe mischiarli molto questa è una cosa personalissima per il resto il, il gioco è Fra l'altro Gab ricordo che abbiamo anche una one shot L'abbiamo registrata E' esatto. è disponibile sul, sul social rosso <ride> e Della Logan esatto. Quindi vi consiglio magari di, di darci un occhio Sponibile Se non avete sul, idea sul canale, rosso. sul canale rosso Se non avete idea di, di come sia il gioco Anche solo per avere un'occhiata un così veloce prego, non volevo interromperti abbiamo giocato no no, anzi è fatto bene, abbiamo giocato un'avventura proprio di Forza and Destiny principalmente anche se c'era una piccola contaminazione di Edge of the Empire per un personaggio quello di Enrica, che era una una, una smuggler ma è un'avventura un comunque ambientata tutta sulla forza e poi beh se avrete voglia di darci un'occhiata uh, ci fate contenti e niente, che altro, che altro dire il gioco è una figata pazzesca Confermo. secondo me è il gioco perfetto per giocare a Star Wars a livello di meccaniche si vede proprio che è nato e studiato proprio per riportare le avventure della galassie lontana lontana c'è una quantità di materiale vergognosa oltre ai 40 manuali online tutto in lingua anglosassone purtroppo di, di italiano c'è poco anche se c'è una pagina italiana del gioco di, di ruolo gestita dal buon Giulio Trolli, che è una pagina molto attiva. Giulio ha creato moltissimo materiale tradotto in italiano, anche Home Rule che ha tradotto lui, cioè che ha fatto lui e cose di questo tipo, che è veramente utile. Devo essere sincero, ho preso del materiale da, da quello che, che ha proposto e c'è tantissimo materiale anche open license cioè moltissime cose schede di personaggi eh, regolamenti alternativi astronavi e tutto il resto l'unica pecca che secondo me ha questo gioco è che il regolamento nei combattimenti, nello spazio, è molto molto macchinoso, specialmente per essere giocato senza una griglia, senza un qualcosa di visibile davanti. Se non avete una griglia, un qualcosa che si vede, è tutto molto lento, è tutto molto macchinoso, tra manovre, cose e altro, rischia di diventare un pochino macchinoso, ma ovviamente, come su ogni manuale, c'è scritto, poi il master se lo gestisce come vuole, quindi uno volendo può anche snellire il regolamento e usarlo un po' più per uh, le cose, quelle più salienti. Ecco. Sì. sì confermo comunque... tu hai qualcosa da, da aggiungere su questo gioco? O... Ma guarda, io per quello, per quello che stiamo giocando, perché io, come diceva prima Gab, sto giocando una campagna dove lui è master e a me piace molto il sistema devo dire l'unica cosa come esatto Age of Rebellion l'unico uni, appunto che posso fare da giocatrice ma perché io sono una giocatrice molto noiosa è, è, purtroppo ha delle regole che delle volte sono, sono un po' un po' tante da ricordare, ecco diciamo, che tendo a dimenticare ogni 5 minuti. Crunch. Esatto, esatto, esatto. Però, è un po' crunch il sistema, questo sì, è innegabile. Sì, però è, devo dire che tutto sommato comunque è divertente. Altra cosa che mi sento di dire è che eh, andrebbe, andre, andrebbe provato dal vivo, nel senso sul tavolo, perché giocato online c'è molto l'aiuto del, del tiradati del software. Che del bot su Discord sì. che facilita molto la, la lettura del dato invece dal vivo questo è un aspetto che spesso mi sono domandata, domandata scusate oggi non riesco a parlare se avessi lo stesso grado di difficoltà nella lettura dei successi però ecco non, non è difficilissimo sono io che sono un po' eh, ripeto noiosa come, <ride> come giocatrice non è vero, no, guarda, io la prima esperienza che ho fatto in questo gioco è stato proprio al tavolo. Me l'ha fatta, l'ho giocato con, con, con Fiorenzo dal vivo. Sì. E i primi quattro tiri ho detto: Ma questo gioco è un casino, non ci capisco nulla. Una volta capito il meccanismo di come si annullano i vari punteggi, fallimenti, fallimenti con successi, minacce con, uh, con vantaggi. È diventato tutto semplicissimo E già a metà giocata Capivamo tranquillamente Che cosa Che, sì, sì, ma è che è probabile tiravamo che... fuori e tutto il resto È probabile che sia solo, solo un una questione altro. di abitudine Certo Io adesso non mi rendo sì, conto sì, In eh. quanto l'abbiamo Quali... giocato sempre online Quindi causa Quali Covid Per i giocatori navigati è anche più facile sì, sì, mm. Esatto, esatto. Però un, Una delle cose positive È che causa cioè, Online Discord regala delle, Dei tool che <ride> normalmente non si potrebbero utilizzare ecco, cioè per modificare le varie voci questa è una di quelle cose che, che sì, devo dire che è sempre una nota positiva da ricordare che con, con Gab specialmente c'è questo fattore della, del, della possibilità di modificare le voci dei PNG con gli effettini tipo robotico o da trasmissione radio e cose così che sono un passo oltre la narrazione mi sono sempre eh. divertiti un sacco cioè, sono bellissimi da sentire come giocatrice quindi sì Grazie. anche quello cioè. però il gioco è molto bello e sì forse alla fine del, al succo di, di tutta la questione è indubbiamente il gioco che si vede che ha studiato per essere giocato come Star Wars insomma eh, cioè, ci sono tutte le cose che andrebbero che, che ci devono essere insomma, quindi secondo me tutti, <ride> no, esatto. faccio un unico appunto. Se lo volete iniziare a giocare, basta che iniziate con uno dei manuali dei core rulebook: che sia Age of Rebellion, Age of the Empire o Force and Destiny non perdete tempo a stare a seguire tutti i 100.000 manuali usciti di regole aggiuntive opzionali, nuove classe, specializzazioni carriere, specie, razze, avventura o quant'altro il gioco si può godere benissimo anche con un solo manuale oppure comprando tutti e tre i core rollbook ci, ci, ci si gioca tranquillamente senza, senza problemi poi ovviamente se uno è un malato di mente come me approfondisce la cosa però basterebbe comprare solo questo Discorso finale, dicevo prima, purtroppo questo gioco non ha mai visto la luce in Italia. Ahimè, tranne per il beginner set di. Force Awaken. Sì. Ma si vocifera, o meglio, è ufficiale. La Fantasy Flight è stata acquistata da. Acquisita dalla. Nasmo um, D. E la Asmodee ha dato la gestione di tutti i giochi che erano in mano alla Fantasy Flight Game a un'azienda spagnola, pensate che viene chiamata Edge Studios e sulla pagina ufficiale del sito di Edge Studios compare il loghetto di Star Wars ah, yeah. quindi si vocifera, si vocifera e si dice che molto probabilmente sono già al lavoro su un gioco che questo sia una nuova espansione del, del gioco precedente una seconda edizione o un gioco completamente nuovo questo non lo sa nessuno però sicuramente qualcuno ci sta lavorando o almeno gli è venuto in mente l'idea che c'è un qualcosa che potrebbero fare con Star Wars e quindi si spera che magari essendo una casa editrice spagnola questa volta e eh, che ci siano dei buoni editori in Italia che, distributori in Italia che abbiano voglia di, di tradurlo e portarlo nel nostro bel paese sarebbe veramente una grandissima figata, quindi è un appello che faccio a tutti, mi raccomando vi prego portate Star Wars in Italia questa volta <ride> se ci seguite, <ride> ci seguite portatecelo, futuro, portatecelo per favore noi, noi apprezziamo io, io apprezzo e compro tutto com tutto lui, quello che mi proponete sul gioco io compro tutto lui compra tutto ragazzi, confermo lui compra tutto bene e se non ci sono Bene. domande dalla chat, io direi di magari ricordare i prossimi, appunti, i prossimi appuntamenti del canale. E vi ricordiamo che eh, venerdì alle 6 c'è il Vampire Telling con me e Manfredi, in cui parliamo eh, di, di, di, degli Ekata. Iniziamo subito nel vivo de, della questione. E ci sarà con noi eh, Marco Calesella, che è uno degli editori di di, di Verona by night scusate non riesco uh, Veneto by night e, e poi domenica abbiamo gli amici del drago con, con tanto, esatto. tan, tanto schiuma e tante chiacchiere quindi vi, vi aspettiamo e ci vediamo lì no Gab? perfetto ciao <ride> Sere, ciao a tutti grazie ciao, Gab, ciao ragazzi ciao grazie. ciao, ciao.